Allora, allora, sì. senti un po', conosciamoti un po' meglio. Intanto di, di dove sei tu, esattamente? In in Napoli, in. Abruzzo. Ah. No, come Napoli, dov'è che sei? Lanciano. Abruzzo. Lanciano, ok, ok, ok. Quindi. Ok, ok, ok. <ride> Com'è che sei hai iniziato a fare il cast? Perché soprattutto, che cosa ti ha allora, spinto a fare? Ho iniziato uh, sempre legato a FIFA a fare qualche partita. Ah. Ah, è stato sempre con questo campionato Che ho fatto di, di sì, pro club C'era la, la nazionale E quindi mi ero ritrovato a fare un paio di partite uh -huh. Poi casualmente Era entrato C'era il, il live un amico mio Stava giocando, aveva iniziato a fare streaming erano tre erano tre, 3-4 persone E' è, è entrato in chat Un, un organizzatore di eventi un, Cioè mm. uno che organizzava di 20 Ai tempi che facevamo, il tormenta Di 20, sì, di 20. E ha detto che voleva cercare le casse Per fare i streamer minori Io ho detto ma potrei iniziare Perché no Ma tu già nel... con... comunque giocavi e conoscevi League of Legends Sì, in quel okay, periodo okay. Stavo, mi stavo proprio infognando Perché okay. era il periodo del, del Covid diciamo 20, ah, 21, okay, quindi stavo okay. quel periodo là. Perché altrimenti l'ho iniziato a giocare nel 2014 abbandonato subito Perché mi stava facendo schifo Pensa un po' come oh. sono cambiate le cose quindi prima ero praticamente sano, poi ho detto ok, mi dovevo, mi dovevo far male iniziando a giocare League of Legends. Però eh, mi sono ritrovato poi, ho detto vabbè a questo punto iniziamo e mi sono ritrovato a, proprio all'inizio assieme a Carlotta. Abbiamo iniziato un pochettino così e ah, poi piano piano... Era proprio datata. Sì, sì, abbiamo okay. proprio, praticamente iniziato assieme. Lei okay. forse ha iniziato un po' prima. Ha iniziato un po' prima. ok. Poi, con la conoscenza di Filippo e Trurian, ci siamo ritrovati sì. a avere tanti consigli da parte sua. Quindi abbiamo, avuto, abbiamo fatto allenamenti, abbiamo avuto tanti colloqui di ah, si fa queste cose in questo modo. E proprio è stato proprio lì che abbiamo anche deciso quali erano i ruoli. Perché io in realtà avevo mezzo iniziato a pre by play. Non mi stava mm. piacendo, okay. ho detto, ok, proviamo, insomma, e quindi da lì ho. Perché non ti stava piacendo? Perché tu hai scelto il collo? Però questa cosa è molto importante da sentire. Perché non mi piace come ruolo, <ride> è tipo no. la top lane per me, capito? Non ci mi sta. piace. Eh... Ci sta. Se non gli piace lo faccio, ogni tanto capita che tornei minori che ho fatto. Mi è capitato ultimamente di fare il pre play, play. Però non so dare quel tono di voce che ci vuole, quell'espressività che ci vuole, per fare il pre play, play, ho capito. Quindi, Ma, eh, domanda da parte di Shashua, D20 ha mai fatto qualcosa di D&D o hanno preso il nome tanto per? Mh, prima erano organizzatrici di eventi dal vivo poi quarantena okay. e sono avevano iniziato a fare tornei e hanno iniziato poi a entrare dentro il tormenta proprio all'inizio mm -hmm. quindi all'inizio poi dopo tutto, tutto questo percorso abbiamo iniziato a fare gli herald, gli herald e tormenta e l'anno scorso poi siamo, siamo av abbiamo avuto la possibilità di cassare qualche dragon da pg e poi siamo arrivati insomma a Lucca e a Milano dell'anno scorso quindi il percorso è stato questo tornei minori tormenta e ora giustamente siamo arrivati a